Salve a tutti, oggi ho ricevuto questo kit di scarpe, eh, anzi di sandali minimalisti dalla compagnia americana Zero Shoes, scritto Xero Shoes, come si vede qua vediamo. E sono, è un kit di sandali che eh, viene insomma in un formato così standard. E poi va ritagliato secondo le proprie esigenze secondo il proprio piede quindi in questo video vi mostrerò come farlo il kit comprende dei lacci di cui voi potete scegliere il colore sempre comprandolo online un fermaglio che servirà a far passare i lacci nei buchi questi buchi poi ne dovrò fare un altro buco qua più o meno e poi questo attrezzo qua un po', di cui non so il nome ma serve a fare i buchi nella, nella gomma quindi iniziamo togliendo questi Siamo con il piede sinistro ci sono dei video molto ben spiegati ma sono in inglese sulla pagina web di xeroshoes.com comunque lui suggerisce di fare così di mettere il piede nel sandalo così controllare che il tallone sia ben allineato più o meno insomma che ci sia comunque un po di spazio fra Proprio la parte più estrema del tallone e la fine del tallone del, del sandalo e iniziare, anzi, poi allineare o la parte interna del piede o quella esterna, dipende dalla forma del vostro piede e da quanto coincide con la forma del sandalo. Nel mio caso non cioè dovrei andare un po' troppo su e quindi ritagliare anche il tallone non mi conviene quindi io preferisco mettere il tallone nella posizione giusta avvicinare nella linea interna lasciando chiaramente un po' di, eh, di spazio il piede e poi iniziare a tracciare da qua sopra iniziare a tracciare la linea su cui poi andrò a ritagliare la forma definitiva del mio sandalo quindi andiamo avanti qua ho detto che devo lasciare un po di spazio e da qua poi inizio tenendo sempre la penna verticale ciò mi darà quei eh, 3 mm di, di spazio extra di modo che non andrò troppo sotto e, mi, e, e la sola non mi resterà troppo corta quindi eh, continuiamo così vado più o meno scendo ecco dunque non so se vedete la linea ma più o meno dovrò ritagliare fare un bel ritaglio qua andare su e cercare magari di fare delle belle forme, delle forme un po' più lineari qua, così, così. poi chiaramente dipende da voi quale estetica volete dare ai vostri sandali ma io voglio che siano il più possibile eh, fedeli alla forma del mio piede insomma. così bene, adesso prendo le forbici e ritaglio e poi vedremo il risultato finale insomma. dopo aver provato, come vedete varie paia di forbici ho deciso che questa è la migliore quindi procederò con questa allora. non sono le forbici migliori che ho trovato ma è quello che ho, quindi userò questo Procedete a tagliare con la base delle forbici a piccoli tagli, così. Se avete delle forbici un po' migliori di queste, meglio, altrimenti insomma fate con quello che avete. Meglio ancora se riuscite a mantenere la forma originale del sandalo, è meglio ancora insomma perché poi tagliandola così si vedrà un po in la sezione no? del taglio sto entrando un po troppo qua vediamo di non cappellare Stiamo di uscire un po' e si procede così piano piano cercando di andare il più dritti possibile dove bisogna andare dritti io adesso devo seguire questa linea esterna così e queste farbici mi tendono a portarmi verso l'interno ah. riusciamo a tagliare a liberarmi di questo eccesso, continuare così spero si veda. non è affatto facile sono suole piuttosto grosse però piano piano come vedete cercherò di dargli qua una forma abbastanza carina all'anello dove passerà il filo ecco. dai non è venuto poi male Dunque questa è la forma del mio piede, vediamo un po' adesso. A fuoco. Ah, abbastanza preciso direi, sì, carino. Ora viene la parte del buco infradito che si fa utilizzando questo attrezzo. Dunque, mettete sotto un pezzo, sotto la suola, un pezzo di legno, altrimenti rovinate la parte tagliente dell'attrezzo, questa parte, e prima di tutto però dovete centrare il piede e, secondo quanto dice il proprietario di Xero Shoes, fare... Un punto che però sia più vicino a questo dito piuttosto che a questo dito grande perché il piede tende a fare a scivolare verso l'interno quindi se abbiamo un punto di resistenza più vicino a questo piede eh, eviteremo che il piede appunto faccia questo gioco di, di scivolamento verso l'interno quindi posiziono bene il mio piede metto la punta giusto lì una controllata forse un po' troppo dai qua bene ora prendo un pezzo di legno e facciamo il foro eccoci qua quindi Abbiamo il nostro segno, mi sono dimenticato un martello, ma prendo una pietra. Mettiamo. Fatto? Quasi dai. Vedete si apre un po', però non è fatto del tutto, quindi... Se avete un martello ma molto molto meglio che una cosa del genere. Ok, adesso è fatto bene. Vedete, ha beccato il legno. Si è conficcato nel legno. Estraiamo. Come vedete comunque questa è la prima parte e adesso manca solo mettere i, i lacci. E per questo si farà un altro video perché insomma è qualcosa di abbastanza complicato per chi lo fa per la prima volta nel pieno zanzare. ok ci vediamo al prossimo video